Da Tokyo, volano Muguruza e Pliskova, su Sulto Kerber. Scendono in campo le biga a Tokyo. Torai Pan Pacific Open, la prima da numero uno di Garbina Muguruza. La spagnola trova sulla sua strada la portoricana Puig, campionessa olimpica. Che è partita nel primo parziale, la Muguruza fatica senza lausilio della prima. 64 per la nativa di Caracas, preludio a un secondo set senza storia. Angelique Kerber concede invece il bis, ed è vittoria preziosa. Dopo la convincente apertura con la Osaka, la teutonica incrocia la racchetta con la Casatchina. Lavio è in difetto, la casatchina confeziona il break nel secondo gioco e lo certifica poi pallina alla mano. La Kerber risale, un gradino alla volta. Il set torna su binari d'equilibrio e si risolve al prolungamento. 7 punti a 5 per Angelique. Lo spartito non cambia, la Kerber mantiene le corde del match anche nel secondo, guadagna margine e chiude in battuta, 63. Nei quarti, esame di qualità, sulla strada dell'ex regina che è Carolina Pliskova. La ceca, fermata a Flushing Meadows da Coco van de Vege, strapazza senza alcun problema la polacca Linette. La contesa si consuma in un'ora, 62-61 il punteggio finale. Infine, la Pavliuchenkova doma Chiang Vang. L'asiatica costringe la russa agli straordinari, prolunga la sfida al terzo, ma manca poi nel parziale decisivo. Per la Pavliukenkova si tratta della seconda affermazione in 3 set, dopo quella al primo turno con la Bellis. Risultati. Muguruza, Puig 64-60. Kerber, Kasatkina 76-5-63. Pliskova, Linette 62-61. Pavliukenkova, Vang 64-46-62.